Ma benvenuti in questo nuovo video prendiamo il mouse <coughs> Allora, oggi vi mostro cosa c'è Scusate se copro il mio del vostro 3550 Ok Prendiamo il cacciavite che non lo sono già dimenticato Quindi ci vediamo nella prossima clip Rieccoci Dobbiamo svitare questa E questa vite E vabbè questa qui l'ho tolto perché perché tanto non si sono cioè non si può aprire quindi le svitiamo vedete questa qui ora la sviteremo e questa qui la ne lascio e quest'altra vite senza è perché sto usando Lo sto prendendo Pure messa dentro il contrario, stacchiamo con le due mani il coperchio e qui si presenta il computer penso che roba qui, non la devo censurare, però vabbè non l'ho mai vista boh, ve la faccio vedere tanto non ci sono informazioni personali allora questa qui è l'SSD, che ho costruito? poi vi faccio vedere, ora la smontiamo così spingendo perché vedete adesso eccolo questa qui è bollente perché l'ho appena spento il pc vedete qui ha una 6 viti e qui c'è la scheda wireless a proposito una roba dobbiamo staccare la batteria quindi qui sicura vedete e viene via batteria da eh, lion quindi al litio batteria a 11 volt e non c'è l'amperaggio sono a 65 gradi qua dice che non va a portata penso e 48 kWh. kilowattora eh, wattora ho sbagliato, kilowattora. ok qui c'è la ram la smontiamo due banchetti ho messo dentro mi sa che sono anche pure messi male questo qui, che poi vi faccio anche sapere la marca, sono due marche completamente diverse, lo so che non si dovrebbe fare, però è perché una era più economica su Amazon e l'altra, aspettate, è che non viene via, comunque io so già la capacità ma non so la marca. Allora, questa qui è da 8 GB del TimeTech, mm, non mi sponsorizza per dirlo. Poi se c'è uno sponsor lo metto tipo qua o da qualche parte Comunque lo troverete nel video se c'è uno sponsor E la rimettiamo, sono tutte e due da 8 GB per un totale di 16 GB E questa qui invece è della SH, non lo so, l'ho trovata in un PC questa qui eh, Che devo buttare via e è questa qui Aspettate, eh. ci metto la mano davanti Facciamo vedere che siano degli youtuber super professionali è della 8 GB, da 8 GB di questa marca qua che io non conoscevo. Ecco, si mettono così così, almeno non si vede la marca. La scheda Wireless non me la re... cioè, non la voglio smontare prima prima di aver poi problemi. Ecco, mi piace. Mi sa che salita male, però vabbè, poi lo vedo. Qui L'hard disk, SATA non c'è, vedete qui c'è lo slot. Allora, vedete è SATA. Qui c'è il processore. Qui dietro, ecco qui. c'è il processore più o meno qua. Wow, faccio vedere dove c'è il sorgimento. E qui ci dovrebbe essere questa qui. È la scheda wireless, e questa qui. Con questo qui che dovrebbe andare alla, alle antenne sulle cornici del display, e questo qui che va alla porta Ethernet qui dietro. Io pure il cavo qui. Vedete? E dobbiamo svoltare la, S, la SSD, che sarebbe questa qui. Direi di fare un setup al volo questa parte qui, non, non la taglio per farvi vedere che ci metto una vita di io registrare i video. Utilizzeremo una cassa blu tutto eh, non va va bene Fai il suo lavoro! Siu! E quindi vabbè, svitiamo le viti, vedete queste viti qui, vabbè, e allora metto una, un time lapse, magari. O se non riesco. vabbè, non si vede che la sto svitando perché questa. Cassa Bluetooth non funziona bene, non ha la sua funzione di Cassa Bluetooth. Adesso la licenzio. Vai via, vai via da casa mia. Ti ho licenziato per non ti ricordare. Eh? Vabbè, niente, me la, svita da, me la svito da sola, poi vi faccio vedere. Vedete, questa qui l'ho vista da sola. Ciao. Essendo che era un po' che non la aprivo, adesso vi farò vedere una roba che mi sono tipo spaventato, tipo eh, tantissimo si apre vabbè si vede già cosa c'è dentro però si apre vabbè questa qui è la nostra ssd vabbè è il case la nostra ssd perché è una un 850 evo si pure un 850 evo e cavolo è un 850 ve lo giuro non lo sto facendo apposta eh. è un 850 evo è mesata vedete questo qui l'attacco è messata per l'appunto sottilissima e piccolissima vi faccio vedere questa qui è la mia mano questa, cosa è che è questa qui è la mia mano e poi vabbè, vi faccio vedere questa qui è una, è una porta usb e vabbè, è questo vabbè, questo qui è l'hard disk vi spiego perché ho comprato questo e non uno solo per la MSAT. Perché io non ho un'altra lunga come questa, è un M2 che mm? okay, vabbè funziona lo stesso. Si attacca con questo attacco, arriva fino a qui. Quindi, boh. ora, ora come ora? Aspettate, ho appoggiato il telefono sulla batteria e sul PC. Quindi, se esplode è colpa della batteria perché questa ssd dovevo leggere è da 500 GB. vedete aspettate ora mh, guardate un po di magia magia magia facciamo tagliare un secondo il telefono e tra un po tutto sarà, for, sarà già rimesso a posto boom ragazzi se sentite però dei suoni eh, non sono io che sto lamando qualcosa, ma sono i vicini. Vabbè, quindi questa qui è la SSD rimontata e mm, bo, la mettiamo nel suo alloggio con così mm, e rimetti, rimontiamo la batteria così molto easy. Tac tac, bloccato ora dobbiamo fare far clac dappertutto scusate se ho appoggiato la telecamera scusate per l'inquadratura però qui non funziona poi arriverà anche il video su, eh, su al, sul mio sul mio altro pc Luca, giriamo a un fisso lo colleghiamo alla corrente perché ha la batteria Anzi vi faccio vedere Che non è collegato alla corrente Quello lì è l'alimentatore Vedete qui Ora vi faccio vedere anche le porte Anzi questa qui Alimentazione VGA per collegarlo a un monitor esterno Batteria Questo qui è una USB Ethernet Questo Qui c'è il, il gancetto per collegarlo A un eventuale tavolo anche quello che c'è sulla play 5 per esempio Qui eh, C'è un'altra porta usb eh, Jack eh, per il microfono Jack per le cuffie Questo qui è il cd Il disco Questo qui non ho ancora capito cosa sia Poi roba Per la micro sd Per quando registro con la gopro Poi Qui uh, porta usb è eh, mesata come potete vedere Vedete comunque ho messo e Poi c'è quell'hdmi, i, i fuori per le ventole E un'altra usb Poi lo apriamo con una cerniera a mio parere fantastica E questo qui è il pc Corso dei tasti, vi faccio subito vedere Guardate eh. Con un tasto male. Aspetta adesso vi faccio Posso sentire la corsa dei tasti comunque molto buona il tasto si illumina ok sta accendendo spammiamo f2 ora per entrare nel bios questo qui qui vediamo vedere se c'è la ram si sì, system memory 16.000 ok questa qui la ram questa qui è l'SSD, come possiamo vedere poi qui ci fa vedere la CPU e basta, 5.0 vi ci fa vedere anche, vabbè, anche se vabbè. ci fa vedere anche il, la versione del BIOS. Poi qui c'è questo che è pratico, serve praticamente per farlo andare più veloce. Il processore per tipo una specie di overclock. Vedete? Questo qui, aspettate. Di solito io lo tengo attivo, non so perché si sia disabilitato. La wake la USB Wake Support c'era l'attivo tutto attivo tranne questi qua. Anche se li attiviamo quindi è tutto attivo. Poi questo qui no, anche se sull'altra SSD avevo, avevo bitlocker e niente. Infatti, come potete vedere, se suprema F12 posso fare quello per lo drive. Questo qui, vedete. Questo qui è il test. Che, anzi, facciamo al volo. Aspettate, abbiamo ah. bisogno del mouse che okay, però non va. Ah, perché sta già facendo il test vabbè press ESC vedete? In teoria funziona, vedete, non funziona il mouse. Ah, perché è spento? Non lo so, no, vedete, non funziona. Ora però vi voglio anche far vedere qui sotto l'hard disk. Che vabbè, ovviamente non è il suo originale. Niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi, lasciate like, ciao!